Ciao a tutti, sono il Pirata RB e oggi ho una storia davvero incredibile da raccontarvi. Si tratta dell'uomo che ha vissuto per 10 giorni su una nave extraterrestre. Questa storia è talmente straordinaria da sembrare quasi incredibile, ma è stata documentata da fonti affidabili e molte persone la considerano come una delle esperienze di rapimento alieno più credibili di tutti i tempi. La storia che vi sto per raccontare riguarda Alex New World, un uomo che nel febbraio del 1989 intraprese un viaggio di 200 miglia partendo dalla cittadina di Rotorua, in Nuova Zelanda. Quel viaggio, che avrebbe dovuto durare solo tre ore, si trasformò in un'avventura di dieci giorni che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Quando Alex finalmente arrivò a destinazione, si sentiva stanco e disorientato, con il cuore che batteva all'impazzata e la bocca secca. Aveva un nodo allo stomaco e sembrava che tutto intorno a lui si muovesse al rallentatore. Era molto confuso. Dopo aver riposato, Alex si rese conto che erano passati dieci giorni da quando era partito da Rotorua, anche se il suo viaggio sarebbe dovuto durare solo tre ore. Non ricordava cosa fosse successo in quel lasso di tempo e si preoccupò di aver subito una sorta di perdita di memoria a breve termine. Pensò che fosse causata dallo stress e dalla depressione dovuti alla sua recente separazione dalla moglie. Col passare del tempo, i dettagli di quei dieci giorni iniziarono a tornare ad Alex. Non era stato affatto un episodio di perdita di memoria. Alex era stato rapito e trascorso dieci giorni a bordo di una nave aliena. La strana avventura di Alex proseguì quando decise di vendere la sua auto e alcuni uomini misteriosi si presentarono a fargli domande specifiche sull'auto e sul suo coinvolgimento in incidenti riguardanti i poli elettrici. La coppia misteriosa tornò anche per rubare una delle piriti di ferro che Alex aveva trovato nella sua auto. Prima che le cose migliorassero per Alex, peggiorarono. Soffriva di mal di testa notturni e sogni ricorrenti che lo svegliavano nel bel mezzo della notte. Era convinto che i sogni avessero un significato e teneva un quaderno accanto al letto per annotare i dettagli ricordati. Una notte, mentre scriveva nel quaderno, iniziò a succedere qualcosa di strano. Improvvisamente, Alex sentì come se qualcun altro stesse muovendo la sua mano e disegnando con la penna. Le idee casuali scritte da Alex iniziarono ad avere un senso e la sua mente si schiarì, ricordando dettagli su ciò che era accaduto nei dieci giorni che credeva di aver perso. I ricordi di Alex erano di viaggiare attraverso lo spazio a bordo di una nave aliena, dove incontrò esseri umanoidi e fu introdotto a tecnologie organiche avanzate. L'esperienza aiutò Alex a crescere sia personalmente che spiritualmente, e condivise la sua storia nel libro The Awakening, pubblicato per la prima volta nel 1997. La storia di Alex è affascinante e dettagliata, e ha attirato l'attenzione sia dei credenti che degli scettici del fenomeno UFO. Forse un giorno potremo assistere a questo regno superiore dove Alex rimase per 10 giorni. Vi invito a rimanere sintonizzati sul mio canale per scoprire altre storie misteriose e affascinanti. Non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like e un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questa storia. Grazie ancora per avermi seguito e a presto con nuove avventure.